Buonasera a, a tutto il gruppo, Callori Group, eh, oggi eh, una giornata con Duilio Torres. Eccolo qua, Duilio, Però, eccoci qua, ciao Duilio, che bella diretta, ciao, come stai Duilio? Tutto, tutto bene, mi sono ripreso dopo colorista vincente. Ma ti faccio vedere che panorama che c'è qua, che è Fammi... pazzesco, tutto i viti guarda. Meraviglioso Duilio, ma che posto è precisamente questo? È la collina di Imola eh, Sono tutte eh, colline Tutte colline intorno, io adesso qui, e te lo fate vedere di qua, ma va tutto oltre Tutto oltre intorno, Come stai? Tutto molto bene, tutto benissimo Contento eh, del buono. corso, del seminar, con il mio amico Nuzio Nell'altra casetta con, con Nunzio ah, oh, che, no? che è qui con me, e eh, con mia figlia. Lui ha fatto il corso Ciao a con tutti. me. Non ci conosciamo, ma va bene. Lo stesso. Ciao a tutti, <ride> e quindi oh, insomma, allora ti stai riprendendo da, da questi due giorni tour. Ma eh, guarda, Giulio. sì, eh, ieri ero praticamente a pezzi, però. Mh, è stato talmente bello che l'adrenalina non, non mi ha fatto neanche dormire, quindi è, è stato bello. Poi sono delle giornate intense, poi lì a Roma è fantastico, eh, come, come tu ben sai a Roma ci sono i romani e quindi si, si sta sempre bene e, sì. e poi insomma ci sono tanti progetti che bollono in pentola, quindi vediamo un po' di fare, di fare qualcosa di bello. Ma lo sai che cos'è? Che... Io volevo dirti una cosa che credo che sei uno dei primi in Italia È molto importante questo per la ripartenza Ah beh sì eh. beh, ci vuole una dose di pazzia è vero, ma io ce l'ho anche perché è molto bello fare i corsi privati perché faccio anche quelli ma davanti al pubblico c'è un'altra marcia, un altro pathos, eh, tutto quanto viene meglio. Poi vabbè, eh, mi hanno molto aiutato Salvatore Carenza e Mauro Cagliotti nell'organizzazione di questo evento, che sono due fantastici parrucchieri di, di Roma. E quindi eh, è stato tutto molto bello, emozionante. A, questo, a questo, questa soddisfazione eh, di un progetto che era nelle parole dall'ultima intervista che abbiamo fatto, Ah, ai fatti veri e hai realizzato qualcosa di magico qui a Roma il eh, centro vero, del vero. mondo eh, è vero io dovrei avere Duilio io dovrei avere un qualche fotografia vediamo un attimo se eh, riesco a trovarla ok del, eh, della copertina eccola qua colorista vincente con il Colosseo <ride> che è stata meravigliosa ma poi la cosa bellissima questi ragazzi eccola qua questa sì, sala sì. Eh, si chiamava la sala? si chiamava te, eh, si chiama Teatro Arma ed è vicino proprio lì ai in... è un Al teatro più proprio... privato dove Bello, bello, mi è piaciuto molto. Era particolare. Molto molto. Sì, molto... Quanti partecipanti ci sono stati? ma Guarda, in tutto in eravamo questa... 25, e i partecipanti, 17-18. Fantastico, quindi è stato. Fantastico. Complimenti eh... a tutti. No, ma guarda, c'era gente spettacolare. Poi hanno, non so se mi, mi senti bene. Sì, ti sento eh, perfettamente. Ok. Ehm, Mario Cagliotti ha fatto vedere i colpi di sole ghiaccio senza tonalizzare, che è, una, è, una, è uno dei miei metodi, e lui me l'ha fatto in diretta eh, con le sue dovute eh, improvvisazioni, perché è molto bello questo. Perché io quando insegno libero l'estro, ma non ti dico, guarda. Mh, è finita qua e da me hai imparato tutto e non... no assolutamente io sono quei casi lì sono un po da stimolo e... e poi è arrivato anche il team di wonder protein a fare un trattamento in lisciante perché volevo capi... far capire come si usa la piastra perché non si non si sa bene con tutti questi cambi di componenti alla fine veramente fai solo tanta tanto pasticcio quindi Insomma, abbiamo dato anche la dimostrazione pratica di come in una giornata si possa parlare veramente e fare di tutto, quindi d'ora in poi sì, Roma. Non... Beh, Roma è stata la prima tappa. Poi, io credo l'Italia e il mondo sia anche abbastanza grande per l'importante sì. iniziare a partire. Eh, e ho notato attraverso le foto che hai postato i partecipanti sono stati veramente molto molto soddisfatti di, di questo emozionati eh, sicuramente il tuo insegnamento è un po' è proprio rivoluzionario nel senso è un nuovo esatto. modo di comunicare la colometria applicata nell'ambito dei capelli Esatto, altri perché... futuri per portare avanti questo progetto. Adesso, che, che intenzioni hai? Hai altre date? Stai preparando? Sì, ce ne saranno due sicure? Perché devono essere centellinate. Perché poi ognuno di questi coloristi in Vicente Evolution sarà poi l'evoluzione di quello precedente. Quindi è sempre più ricco, sempre più ricco. Il prossimo lo faremo. Okay. Ah, Salerno. Di, di, di... Salerno. ok, Salerno e Sicilia, non so ancora bene la città, e poi di nuovo a Roma, ah, per... benissimo, benissimo. Eh, per... Vedo che sì. ritorniamo anche un po' alla normalità. Eh, beh, sì. Si spera, sì. si spera davvero, si spera perché se no siamo tutti quanti sì. alla canna del gas, sì. tutti sì esatto, oggi qui a Roma ci sono stati dei colleghi che sono andati a, al Parlamento se vuoi ah. eh, sono stati accolti, Alessandra Bei eh, che è riuscito a parlare con qualche politico oggi io ho postato anche questi video diretta che hanno fatto bravo Francesco siamo un attimo tutti quanti nella stessa barca e io credo come personaggio italiano, Alessandra Bey, è importante anche persone come te. Già, è vero. Tutti quanti facciamo la nostra parte, noi sognatori inguaribili, noi innamorati di questo lavoro, delle donne, del, dell'arte, queste cose qua. Ed è giusto che ognuno di noi dia un piccolo... Tu lo stai dando tanto, eh, perché noto che le tue trasmissioni sono molto culturali non sono solo moda sì, ma vedrai, eh. sì esatto ma vedrai poi un pochino un po' più avanti stiamo preparando delle cose fantastiche con Riccardo Cristino Designer che le prossime puntate noterete un cambiamento sostanziale nella comunicazione la, la nuova comunicazione che stiamo eh, realizzando del cambiamento, del vivere e eh, eh, di lavorare e comunicare adesso. Tu Bellissimo. sei uno delle, delle perle di sapere in questo momento un po' in difficoltà, ma eh, appassionato in quello che tu fai, eh, sarai ripagato in tutti i sensi, nel senso, anche nella fatica che te e tutto il tuo team che sta, che si sta ti sta aiutando e ti sta eh, sorreggendo bene sono molto contento di questo e non abbiamo potuto fare una diretta insieme a te perché sicuramente c'erano problemi tecnici eh, perché mm. tante persone, d'accordo però quelle giuste eh, con le famiglie cerchiamo di, eh, di parlare un pochino per quello che è successo e io ti vedo adesso più rilassato del tuo insegnamento allora ti dirò una cosa che e queste sono riflessioni che abbiamo fatto con chi eh, perché c'erano ha già partecipato eh, alle edizioni precedenti di colorista vincente evolution a un certo punto mi hanno preso da parte e mi fanno ascolta sarebbe utile sarebbe ora che a questo punto, dopo tanto studiare e tanto mh, aiutarci, ci potessi dare un colore tu. E se siete matti, ma sapete quanti soldi ci vogliono? Un impegno, organizzazione? Infatti, aiutiamo noi. Ci hanno fatto partire da, da Roma e non pensiate che voi, noi adesso vi lasciamo soli, a me a annunzio. Eh, perché effettivamente è un'idea che ho da tanto tempo non lo so cosa succede però se succede qualcosa succede in tempi molto brevi perché ho voglia veramente di fare di coronare un sogno te, far uscire un colore che sia perfetto sotto tutti i punti di vista quindi il meno tossico il meno aggressivo il più performante il più puro e tante altre cose ho detto giusto? perché no, c'è quella luce no, facciamo la differenza bene Duilio e De De la ecco eh. Eh, ogni tanto va via vieni, <ride> vieni, vieni dici anche te qualche cosa se vuoi ecco, <ride> io, io veramente voglio andare in professionamento <ride> <ride> <ride> però, però visto che c'è la possibilità di fare qualcosa di diverso e che non dipendiamo da, dai soliti che decidono le parti perché non fare qualcosa di veramente diverso ma semplice, ma molto diverso. Così va bene, a tutti va bene, sia a quelli che sono tecnici e anche quelli che magari lo sono un po' meno. Di fatto, è la nostra occupazione della vita. Chissà che stavolta non ci riusciamo, <ride> comunque, ci rivedremo. Bene, vedi l'officina dell'Idea dell nasce proprio anche in campagna eh, svagando. Sì, si sì, eh, e, e questo è è un è bellissimo è una domanda da sperimentatori quindi ehm, non ti dico quante notate ci siamo no no non è proprio lui e il eh. io sono quello che rimane in pasta quello che le mette dentro destra... certo. <ride> bene ragazzi io vi lascio il nostro sì, no, no. lavoro e poi ci rivedremo al più presto con le due dirette eh, per, eh, per raccontarci ancora queste novità. Sì, dai, la prossima volta ti racconto una cosa molto simpatica, che potrà Benissimo. essere utile a tanti. Va bene? Perfetto. Faremo a studio con sì, di tranquillità e non la diretta così temporanea. Eh, sì, sì, Però è più naturale e più vera. Assolutamente. Comunque, tieni, tieni presente che la prossima volta regalo una chicca. Ah, fantastico. Allora, Va bene, ragazzi, che... la prossima Duilio Torre ci regalerà anche lui una perla di sapere. E Lucio Bologna <ride> sarà sempre vicino a me. Ciao ragazzi, Buon ci ciao vediamo. Ciao a tutti, agli ascoltatori. Ciao, ciao. Tu sei un grande Francesco, credimi, sei un grande. Ciao. ciao. ciao.